questo è, è il blocco di interviste di, del, della crisi del neoliberismo dell'associazione Idee Sottosopra che si pone l'obiettivo di divulgare in maniera eh, non convenzionale temi politici, economici e sociali e eh, in maniera quindi con una, con una visione non eh, eterodossa delle cose e con noi oggi abbiamo la professoressa Anna Maria Simonazzi che è stata professore ordinario di economia politica all'Università Roma La Sapienza, eh, è stata consigliere esperta del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nella eh, decima consigliatura, di cui è stato anche segretario. Pre è attualmente presidente della Fondazione Giacomo Brodolini, e, eh, che si occupa di, di temi del lavoro, e, eh, è anche direttore responsabile della rivista Economia e Lavoro. E, eh, ed editor di importanti riviste internazionali come Structural Change and Economic Dynamics e componente della rivista online in genere. I suoi interessi eh, di ricerca spaziano nell nella macroeconomia, nelle politiche, eh, nelle politiche sociali di genere e in particolare nell'economia eh, del lavoro. Su questi temi, ha, eh, insieme ad altri illustri studiosi, eh, pubblicato numerosi saggi ed opere su riviste internazionali e eh, nazionali, tra cui ricordiamo relazioni economiche tra la Germania e l'Europa meridionale per The Cambridge Journal of Economics nel 2013, cambiamento di regime di cura e migrazione femminile e ehm, Ita eh, Italia, continuità e cambiamento nel ridimensionamento dello Stato sociale. Una, quindi una, un esper, una delle massime esperti in Italia attualmente sì, di, di, di tematiche del lavoro e più in generale di crescita economica tra gli Stati eh, partirei subito con le domande eh, con la nostra domanda principale che facciamo a tutti gli intervistati che, che, che cos'è secondo lei il neoliberismo? se può fornirci una sua eh, definizione, una sua prima definizione, grazie Buongiorno a tutti, il, vediamo la prima domanda, il neoliberismo è una teoria economica secondo cui l'operare del mercato garantisce la migliore allocazione delle risorse, risponde dunque a un criterio di efficienza, allocazione migliore delle risorse di tutte le risorse implica anche una ipotesi di piena occupazione, tra cui la piena occupazione del lavoro. In questo paradigma teorico l'interferenza dello Stato distorce l'allocazione efficiente delle risorse portando dunque a un risultato peggiore. E viene ammessa una sola eccezione all'intervento dello Stato nel caso di esternalità positive o negative, per esempio, per rimanere sull'oggi, l'effetto dell'attività economica sul clima in cui si eh, ammette un intervento dello Stato per evitare questa esternalità negativa. Ecco, è importante capire che eh, ci sono due tipi ideali dunque di organizzazione dell'economia e della società che si contrappongono. Da un lato abbiamo il fondamentalismo di mercato, una teoria che ha dominato fino alla seconda guerra mondiale e a cui si è contrapposto il liberalismo inclusivo che ha caratterizzato i primi decenni successivi alla seconda guerra mondiale, anni noti come i trenta gloriosi per l'effetto della crescita del reddito nelle principali economie industrializzate. Secondo questa uh, interpretazione nuova, il liberalismo inclusivo, è necessario porre vincoli alla libertà economica di mercato per la sopravvivenza stessa del sistema di mercato. Ecco allora il termine neoliberismo richiama il ritorno alla prima fase, quella in cui appunto prevaleva il, il fondamentalismo di mercato e quindi siamo ritornati alle stesse dottrine, sono cambiati i tempi, è cambiato l'accento delle dottrine, ma il principio è lo stesso. Ecco, mi, permettetemi un'ultima uh, chiarificazione. Neoliberismo va distinto dall'altra termine, ordoliberismo che ha prevalso, si dice, nella Germania del dopoguerra. Ecco, il lordoliberismo si basa sul presupposto che il libero mercato e il laissez da soli non siano in grado di garantire il mantenimento della concorrenza né l'equità sociale, le pari opportunità per gli individui. Allora, la piena realizzazione dell'individuo, secondo questa teoria ordoliberista, non può compersi se non vengono garantite la libera iniziativa, la libertà di impresa, di mercato, la proprietà privata. Ecco, in questa nuova, diciamo così, versione del liberismo, o del, liberali, del liberismo, meglio, lo Stato ora svolge una funzione, una funzione di, garantire di garantire le regole, le regole. Di fornire una cornice entro cui mm -hmm. le forze di mercato possono operare. Quindi una, eh, un, diciamo così, una interpretazione in cui lo Stato deve svolgere il ruolo di organizzatore delle regole entro cui la concorrenza e il mercato possono operare grazie professoressa per questa introduzione al neoliberismo eh, su, su questi temi quindi del neoliberismo poi com'è applicato nell'economia eh, moderna eh, nel libro un'unione divisa una prospettiva centro periferia quindi periferia core tra gli stati della crisi Europea, che anni addietro ha scritto insieme ai professor Giuseppe Celi, il professor Guarascio e il professor Andrea Gibuz affrontate puntualmente il tema della crisi dell'Unione Europea intesa come struttura eh, sovranazionale che presenta politiche economiche dis diseguali e quindi presenta differenti problematiche e in particolare una crescita non uniforme anche in termini di distribuzione. Quali sono secondo lei le cause strutturali che non hanno permesso quindi un reale, solidale processo comune europeo e quindi una reale, eh, una reale convivenza eh, in termini economici tra i paesi Stato, degli stati europei? Grazie. Sì. Ma le conseguenze derivano direttamente anche dal paradigma teorico all'interno del quale si è costruita eh, la Unione Europea. Vediamo le implicazioni del modello teorico eh, nell'analisi delle relazioni economiche internazionali fra paesi, discendono alcuni corollari da questo teorema. Il primo corollario è quello che dell'esistenza di un unico modello eh, di eh, teorie economiche, dunque di politica economica, che va bene per tutti i paesi indipendentemente dal livello di sviluppo. Il secondo corollario è che da, se si applica questo modello ne derivano vantaggi utili per tutti i paesi, cioè non c'è qualcuno che ci rimette, qualcuno che se ne avvantaggia. Tutti se ne avvantaggiano se applichiamo il modello teorico mainstream. E Il terzo corollario, infine, che discende sempre da questa teoria impostazione neoliberista, è la depoliticizzazione dell'economia. Questo è un, è un dibattito che ha, ha accompagnato la storia della teoria economica, del dibattito economico per, in tutti i decenni. Regole contro discrezione. È un dibattito che ritorna anche adesso, se voi pensate a tutta la discussione su quale riforma dell'unione monetaria dobbiamo avere. No? Ecco, questo dibattito negli anni 70 si era concluso con una sentenza contro la discrezionalità l'idea che ci si dovesse affidare a tecnici, non a politici, non a politica economica. Quindi per, eh, funzionari che applicassero le regole. Hm? E questo, se pensate per esempio all'indipendenza della banca centrale, indipendenza da chi? Da, politi da politici o da persone che applicassero una politica economica di qualche tipo. Pensate anche al modello di legarsi le mani. Cioè togliere la politica economica dalle mani di persone che avrebbero potuto fare cose dannose, pensava la teoria, e lasciarla al funzionamento del mercato e applicare delle regole di funzionamento. Ecco, secondo il modello prevalente, dunque, le differenze strutturali connesse al diverso livello di sviluppo potevano essere trascurate poiché si assumeva che le forze di mercato sarebbero state in grado di assicurare la convergenza. Convergenza verso che cosa? Verso le istituzioni economiche e sociali dei paesi più avanti nello sviluppo. C'è questa teoria anche degli stadi di sviluppo. Qui allora si capisce l'enfasi posta in tutta la costruzione europea sulla concorrenza. Ecco, importante allora per capire perché poi non si è avuta questa convergenza, ricordarsi che appunto dall'ipotesi che i paesi non sono tutti uguali, sia nel livello di sviluppo, nelle istituzioni, derivano eh, conseguenze importanti in termini di quali, eh, eh, co quali conseguenze vengono dall'operare differente delle economie, dalle diverse dunque istituzioni, istituzioni diverse, strutture diverse, implicano differenti risultati davanti anche a shock sim uh, simmetrici, come si viene, viene detto nella teoria economica. No? Pensiamo a due esempi per tutti che sono importanti, che ci chiariscono questo aspetto. La politica industriale vuole, significa cose molto diverse, a seconda di qual è il livello dei paesi. In paesi in cui la struttura produttiva non è ancora avanzata, in cui ci sono gradi di sviluppo non completi, la politica industriale viene fatta, deve essere fatta, volta a integrare il tessuto produttivo, quindi vi saranno interventi diretti dello Stato, vi saranno imprese pubbliche, vi saranno sovvenzioni, incentivi tutte misure che sono molto evidenti se abbiamo un modello che prevede che non si debba fare una politica di intervento statale. Se invece pensiamo a un paese industrializzato avanzato, pensiamo per esempio alla Germania, dove esiste già una struttura, un tessuto produttivo integrato, la politica industriale non è che non c'è, ma consiste semplicemente nell'aiutare le interrelazioni inter, eh, fra le imprese, nell'aiutare l'avanzamento tecnologico, l'innovazione, tutte misure soft, potremmo dire, che è stato detto agiscono sotto il radar del, di chi controlla l'intervento pubblico. E quindi possiamo avere che que, un, i, la politica industriale, che va bene per i settori e per i paesi avanzati, è una politica industriale che può essere fatta senza interferire con le regole della concorrenza, perché non viene percepita. Mentre invece una politica industriale, pensiamo alle politiche per il mezzogiorno, sono politiche che sono molto più evidenti e che dunque possono entrare molto più eh, prontamente in collisione con la politica della concorrenza. Un altro aspetto che è importante capire, sia per ieri che per l'oggi, è... Che se abbiamo strutture produttive diverse la reazione dei paesi a uno shock uniforme simmetrico verrebbe detto possono avere conseguenze molto asimmetriche pensiamo agli anni 70 quando c'è stata una modificazione enorme, drastica, drammatica nella struttura produttiva nella, nella struttura dei consumi ecco avere una struttura produttiva di un tipo o di un altro vuol dire possiamo avere conseguenze molto diverse, molto più drammatiche per un paese che ha una struttura produttiva più soggetta agli shock, più soggetta per esempio alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo. L'ultimo esempio, e, e, ma in, questo, in questa direzione, è per esempio l'inflazione. L'inflazione può avere conseguenze molto diverse se abbiamo istituzioni o struttura produttiva che sono più resilienti, una parola che si usa tanto adesso, no? a questi shock rispetto a un paese che invece ne è più soggetto. Guardate, questa stessa cosa succede anche adesso. Se voi pensate alla minaccia di inflazione o per esempio alla crisi energetica che stiamo vivendo ora, questo stesso shock è molto diverso per paesi come la Germania o come l'Italia. Paesi che hanno un alto debito pubblico o un minor debito pubblico. Paesi che sono più dipendenti dal gas, per esempio, e paesi che sono meno dipendenti. Quindi, ecco, questo, questa uh, idea che uh, ci si può mettere tutti insieme, che va le misure vanno bene per tutti, è un elemento, un fattore che è stato determinante, secondo me, nel determinare la divergenza. Crescente anziché la convergenza fra i paesi dell'Unione dell Europea. A questo poi si aggiungono le istituzioni eh, mal pensate, cioè l'idea che si potesse fare una politica monetaria comune in assenza di una politica fiscale comune. E qui c'è un pesante ruolo della teoria che ha, diciamo così, assecondato. Uh, tendenze anche degli stati, tendenze politiche che, e che ha agevolato la creazione di questa specie di monster no? che nessuno può pensare di avere separatamente politiche monetarie e politiche fiscali che non si parlano fra di loro. Mm? Sì, è un po' il... Um il mantra della, delle politiche liberiste quelle di organizzare eh, organizzare le, le funzioni dell'economia attraverso politiche uguali su paesi completamente diversi e i problemi che, che vediamo adesso in Europa vengono da quelle, da quelle politiche di quel, di quel tipo ma eh, molto spesso si, si parla di previsioni economiche eh, in particolare da parte di economisti eh, più conosciuti, eh, errate o comunque eh, non totalmente attendibili nelle, nelle ipotesi che formulano e poi nei risultati che riscontriamo giornalmente. Eppure già nel 1990, intorno al 1990, nel libro Geography and Trade, eh, il premio Nobel Paul Krugman iniziò a parlare di una sorta di mezzogiornificazione dell'intera dell Europa, cioè una una sorta di, di arretratezza generalizzata del, dell'Europa tutta, eh, ovviamente spinta dai paesi eh, del Mezzogiorno d'Europa, de, e quindi del Sud Europa come è, è il nostro. Non pensa che almeno in questo caso questa formulazione eh, teorica sia stata poi riscontrata nella realtà, in particolare con il passare degli anni e eh, in questo caso di quasi due decenni. Sì, come ho detto prima, i divari sono effettivamente aumentati no? e quindi possiamo dire che la previsione di Krugman si sia avverrata. Anche se al tempo in cui Krugman ha scritto Geography and Trade si basava ancora, eh, basava ancora la sua analisi sulla base del paradigma economico prevalente, anche se la analizzava in un mondo di concorrenza imperfetta, dove il commercio internazionale era determinato tanto da rendimenti crescenti ed economie di scala quanto dal vantaggio comparato. Quindi lui eh, metteva eh, l'accento sull'economia di agglomerazione e processi di causazione cumulativa che avrebbero portato alla concentrazione della produzione. Ecco, quello che mi sembra che mancasse all'epoca, che invece poi ha acquisito sempre di più, secondo me, nel corso delle sue analisi successive, mancasse un'analisi più politica, diciamo così, che era stata sviluppata in quel periodo già dall'economia dello sviluppo, penso per esempio all'economia della alla teoria della dipendenza, e che verrà sviluppandosi in seguito anche per eh, merito di altri economisti, eh, pure all'interno del mainstream, no? e proprio sulla scia dello studio di Krugman. Ecco, un punto sulla mezzogiornizzazione e sull'importanza di mettere qualcosa di più all'interno del modello eh, teorico neoclassico, pur nell'ambito di eh, innovazioni come la concorrenza imperfetta, l'economia di scala, la, la, eh, la, lo sviluppo cumulativo. Il fatto per esempio che ci sono si sono sviluppati più mezzogiorni, potremmo chiamarli così, in Europa. Sto pensando per esempio all'Est. Dell'Europa, cioè il processo di eh, integrazione e la modificazione della tecnologia e nella produzione, eh, il processo stesso di concorrenza fra le imprese, fra le industrie, fra gli stati, ha fatto sì che l'Unione Europea adesso non sia più solo nord-sud, ma è nord-sud-est. E i processi di mezzogiornificazione, se vogliamo usare questo termine, sono molto diversi fra est e sud. Un est, i paesi del Visegrad, innanzitutto, che sono stati inglobati nel processo di innovazione e di ristrutturazione produttiva della Germania, stanno vivendo eh, esperienze di sviluppo dipendente che sono molto diversi dallo sviluppo dipendente dei paesi del sud. Abbiamo industrializzazione dipendente rapida nell'est e abbiamo una sorta di deindustrializzazione dipendente nel sud. Quindi potremmo dire c'è molto più uh, sotto il cielo no? di quanto non sia semplicemente il modello di geography and trade di Krugman e Krugman stesso lo sta uh, in, questi, in questi ultimi anni Teorizzando. Sì, diciamo che l'Europa, appunto, a livello di, di analisi spaziali presenta differenze importanti su, anche su altri territori. Io pensavo durante la crisi dei debiti sovrani nel 2011 anche dei paesi al nord della gran bretagna che hanno subito gli effetti dell'austerità e quindi aumenti importanti di debito quindi non solo i paesi del sud e quelli del, dell'est che sono stati come diceva lei inglobati diciamo a freddo nel processo di, di integrazione europea ora eh, facciamo un escursus sulle, su, su, su cosa è successo nel nostro paese ritiene che in Italia quindi le politiche economiche di austerità in parte è stato già affrontato nel suo, nella sua precedente risposta e le, gli effetti che da esse derivavano abbiano accentuato e in che modo eh, tra le regioni del nord e del sud di, di, del nostro paese le disuguaglianze eh, presenti e quindi se abbiano in qualche modo mh, accentuato gli effetti eh, già eh, di lungo termine che si avevano sul, eh, sugli sviluppi diseguali nel nostro territorio eh, per esempio tra l'importante dualismo tra regioni del, del nord e del sud sulle politiche industriali per esempio eh, sulle, sulle imprese o anche su, pensiamo, i trasporti con sistemi di trasporti differenziati grazie. sì sì eh, eh. Penso che questo divario crescente fra nord e sud d'Italia questa volta eh, sia un processo che sta andando avanti già da, da parecchi decenni e, e anche questo è presente dell'accettazione all'interno del, della politica economica europea italiana del nuovo paradigma teorico di mercato. Pensiamo per esempio alla cessazione della politica per il mezzogiorno il dibattito che fa eh, seguito al dibattito sul fallimento dello Stato, cioè si è messa l'accento sul fatto che le politiche adottate avevano, non avevano portato, secondo l'interpretazione prevalente, a una riduzione del divario nord-sud e si è buttato via tutto. Trasporti con eh, sistemi di trasporti differenziati, grazie. Sì. Eh... In Italia, quindi, le politiche economiche di austerità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 Eh, cioè non si è andati a vedere se per caso non si dovesse riaggiustare l'intervento pubblico le politiche adottate tenendo conto delle eh, differenze che nel contesto italiano, nel contesto europeo nel contesto mondiale stavano eh, verificandosi e quindi per esempio la struttura diversa dei consumi, della produzione che ha penalizzato fortemente la specializzazione dell'industria del Sud, in cui ci si era specializzata in industria pesante, in un certo tipo di consumi. ecco, Anziché rivedere le politiche di sviluppo si è buttato via tutto e si è pensato che il mercato potesse svolgere anche lì la funzione di convergenza che veniva affidata al stesso meccanismo per i paesi all'interno dell'Unione Europea. Ecco, a fronte di un cambiamento, di un abbandono delle politiche di intervento nel Sud, c'è stato uno spostamento del baricentro verso il nord Europa, di tutta l'economia italiana, e un cambiamento nel modello di sviluppo, che è diventato sempre più trainato dalle esportazioni, piuttosto che dalla domanda interna. E allora, quando tu accennavi alla, alle politiche di austerità, se tutto viene giocato, o tutta la crescita, o molta della crescita viene giocata sulle esportazioni, una struttura produttiva come il Sud, più dipendente dalla domanda interna, viene naturalmente svantaggiato e danneggiato. Quindi il problema eh, del divario nord-sud Italia ancora una volta fa parte del dibattito che è tuttora in corso, non è stato risolto, del, di come garantire una convergenza vera e di come si debba superare allora l'idea che il mercato da solo riesce a portarci a questa convergenza. Quindi il dibattito tuttora risolto su quali politiche di sviluppo dobbiamo o possiamo eh, mettere in atto tenendo conto delle condizioni reali e non del modello ideale che ci piacerebbe tanto di poter applicare sì, eh, in qualche misura sì, eh, ciò è anche, eh, cioè determinato anche dal, dal fatto che come diceva prima eh, queste teorie sono anche mh, quelle più dominanti, se si può dire, nel, nel, nel mondo accademico e nel mondo scientifico, anche se negli ultimi anni eh, diciamo, gli effetti che queste politiche hanno poi portato realmente nell'economia stanno cambiando un po' quelli che sono i paradigmi eh, anche scientifici nel mondo anche accademico. Lei ritiene che appunto le teorie neoliberali, quelle che stiamo affrontando oggi, nonostante le crisi che si sono eh, verificate negli ultimi 15 anni siano ancora così eh, pervasive nel mondo scientifico oppure se questa, questo trend che si sta anche registrando negli ultimi anni sia poi eh, destinato a cambiare integralmente il paradigma per andare verso politiche politiche. Eh, più eh, rivolte al, all'attenzione sociale e quindi anche al rispetto del, della dignità delle, delle, delle comunità locali, dei territori e quindi si cambi in modo generalizzato il, il, il contesto scientifico e accademico. Nell'ideologia tedesca Marx scrive che le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti, aggiungendo che vengono tuttavia legittimate come funzione dell'interesse generale della società. Perché dico questo? Perché per capire se il paradigma teorico dominante continuerà anche dopo le crisi oppure no, si deve guardare al contesto politico eh, generale per capire anche cosa succederà alle idee. Secondo, All'inizio, per esempio, ho ricordato che abbiamo avuto l'avvicendarsi di due fasi. Il liberalismo inclusivo ha scalzato l'ideologia del libero mercato nell'immediato dopoguerra. Ecco, io credo che questo avvicendamento sia spiegabile da fatti che erano successi in quel periodo e che hanno modificato il rapporto di forza sociale fra le classi. La grande depressione degli anni 30 il clima politico del dopoguerra. Ecco, questi sono contesti in cui Roosevelt e Keynes hanno potuto dare una risposta. Quindi la crescita dei 30 gloriosi è in parte la conseguenza di questo mutato clima politico e del paradigma teorico che li ha accompagnati, che ha potuto prevalere. Però questi 30 gloriosi hanno modificato i rapporti di forza, fra le classi, fra i paesi, fra finanza e industria, fra nord e sud del mondo. Quindi eh, le politiche keynesiane tradizionali si sono trovate a dover fronteggiare un diverso contesto sociale, economico e politico. E di fronte a questo cambiamento si potevano, io credo, imboccare due strade. Modificare il modo di produzione nella direzione della soddisfazione dei bisogni sociali nuovi e vecchi, oppure ritornare al passato. Ecco, in quell'occasione la teoria economica ha fornito la legittimazione alla seconda strada, tornare al passato, il neoliberismo appunto. Oggi noi, secondo me, stiamo assistendo allo stesso dilemma. Le crisi di questi anni, finanziaria, pandemica, ma anche la crisi dell'enorme diseguaglianza nella distribuzione, che in parte sta alla base dei populismi, termine che viene usato molto eh, largamente, ecco, stanno cambiando la narrativa, ma stanno anche cambiando gli interessi in campo. Io credo che gli interessi in campo siano ancora abbastanza forti da poter sostenere il paradigma liberista e contrastare il ritorno a quello che potremmo chiamare il liberismo inclusivo, anche se questo liberismo inclusivo Dovrebbe essere diverso da quello degli anni 30 per tener conto delle diverse eh, condizioni sociali, economiche del, dell'Europa e del mondo. Mm? E quindi io credo che eh, non siamo ancora verso un cambiamento definitivo del paradigma eh, prevalente. E questo è ovviamente riscontrabile anche nelle politiche che si attuano in questo periodo, specie negli Stati nazionali, anche se l'Unione Europea ha poi invertito probabilmente la rotta con le, le ultime, gli ultimi programmi euro, europei attivati. Durante la sua lunga eh, carriera scientifica accademica, insieme a altri grandi economisti, ne abbiamo già citati qualcuno. Eh, ha avuto modo di studiare quindi ehm, fare ricerca e pubblicare in molti settori dell'economia ehm, come il mercato del lavoro da lei più volte citato, eh, del settore dell'industria e eh, delle politiche di sviluppo. Non ritiene che specialmente in questi settori il neoliberismo abbia avuto degli effetti ehm, negativi in molti in molti di questi settori e quindi abbia avuto eh, delle ripercussioni dirette nella qualità della vita dei cittadini. Ha citato Marx, a me viene in mente un'altra citazione di Marx nei Gundrisse dove eh, analizza che per il capitale ogni limite è un ostacolo e se la solidarietà tra i, tra i cittadini, tra i, tra i popoli è messa quindi in pericolo dal, da, da queste politiche, non ritiene appunto che in alcuni settori che poi sono direttamente ehm, collegati alla qualità della vita dei cittadini, queste politiche abbiano eh, così in modo più diretto avuto degli effetti realmente negativi e che hanno impoverito poi le classi, le classi popolari e il ceto medio. Sì, certamente ha avuto conseguenze. Tu hai citato il mercato del lavoro, questo è l'esempio più eh, eclatante, l'idea che l'occupazione si determini sul mercato del lavoro e non invece sul mercato della macroeconomia nella determinazione della domanda, e quindi del reddito e quindi della domanda di lavoro. Ecco, questa è stata una delle principali cause, io credo, del modo sbagliato in cui si è guardato all'occupazione, al mercato del lavoro, l'idea che l'occupazione sia funzione del salario, che le forze del mercato siano capaci di generare la piena occupazione solo se ci si astiene dall'interferire con queste forze. Dunque, eh, il paradigma della flessibilità applicato anche al mercato del lavoro, ecco, questo si è tradotto, io credo, in precarietà, povertà, in una distribuzione del reddito fortemente diseguale. E si è tradotta anche in una, diciamo così, scissione fra quello che succedeva nell'occupazione e quello che succedeva nel mercato sociale. Quindi il salario è considerato solo come costo, non come domanda, e scisso completamente da quello che erano i bisogni del uh, della popolazione della... e questo ha comportato come dicevi costi di lungo periodo perché eh, la enorme distribuzione del reddito disegu... enormemente diseguale eh, comporta sostenibilità sociale si è stata una grande eh, dimenticanza di tutti quelli che erano i eh, servizi eh, quindi beni collettivi che sono stati trascurati eh, questo ha comportato anche quello di cui si parla adesso, senza metterlo mai in relazione con il funzionamento del mercato del lavoro e della diseguaglianza, per esempio, di genere, la demografia. Se abbiamo un mercato del lavoro in cui prevale la precarietà, i giovani e le donne non faranno mai famiglie, non faranno mai figli, perché non riescano a mantenerli. E questo comporta un invecchiamento della popolazione, un problema demografico che si tradurrà in minore offerta di lavoro nel futuro, maggiori oneri per le pensioni, maggiori oneri per la sanità. Ecco, il non tenere conto che il eh, non possiamo agire su compartimenti stagni, che quello che succede nel mercato del lavoro ha implicazioni anche nella sostenibilità in intera dell'economia, questo ha come vi dicevo, vi dicevo, ripercussioni anche di lungo periodo. Ecco, se a tutto questo inseriamo anche eh, il, le sfide che ci derivano dalla tecnologia, eh, digitalizzazione, eccetera, eh, rimane, ri, richiama alla, alla mente l'analisi di Polani sulla grande trasformazione, cioè la necessità o l'esistenza di un doppio movimento cioè la reazione, l'autodifesa della società contro una, la distruzione minacciata da un mercato non regolato. Quindi, eh, per ritornare alla domanda, sì, ha avuto questo modello di sviluppo ha avuto conseguenze sul mondo, sulla società, sull'eguaglianza e sulla sostenibilità stessa del sistema. Ecco, abbiamo finora affrontato quelle che sono un po' le criticità presenti nel, nel, nel, mon, nel mondo economico, specie in Italia e di più in, nel, nel continente europeo. Su questo tema, secondo lei, le criticità attuali che abbiamo, abbiamo sviscerato eh, dell'Unione Europea possono essere superate e in qualche modo eh, ridotte, mitigate, con una maggiore solidarietà tra gli Stati Oppure lei ritiene che gli interessi legittimi dei singoli stati, che poi in effetti in termini, lo vediamo adesso eh, con la questione dell'Ucraina, si muovono singolarmente per per esempio la gestione delle problematiche dell'inflazione, quindi per ri, ridurre i costi di energia, eccetera, se questi interessi legittimi dei singoli stati abbiano... Eh, diciamo risultino poi determinanti in quello che è il progetto di integrazione europea e quindi facciano in qualche modo da, da tappo al progetto eh, di un'Europa un unica in questo modo eh, senza più eh, queste storture che presenta eh, dalla sua nascita in termini appunto di distribuzione diseguale del reddito, e quindi se queste politiche nuove che si stanno anche avendo, pensiamo al Next Generation EU, possono essere eh, in maniera, diciamo l'elemento che unisce gli stati, oppure sono semplicemente un, sono temporanei e si tornerà um, alle, diciamo, alle dinamiche precedenti. Sì, la solidarietà, come ci ricordava Dennis Robertson è un bene scarso e velocemente deperibile, sia se, se non viene esercitato, ma anche se viene abusato. Quindi il Covid ha rappresentato un momento di maggiore coesione fra gli stati. Ecco, però dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci sono offerte, ci sono state aperte, consapevoli però anche della loro precarietà. Cioè l'idea è che questa occasione dolorosa, ma ci ha aperto strade e non va sprecata. Io credo che l'impostazione teorica, come ho già eh, sostenuto prima, non, la, il paradigma teorico di base non sia mutato, però è mutato drammaticamente il contesto e questo muta sia interno che internazionale e questo io credo abbia aperto delle possibilità che prima erano precluse o accelerato un processo che si era in un certo modo bloccato. Ecco, il, il problema però è questo, che non si, come vi dicevo non si può abusare della solidarietà. Dobbiamo trovare un interesse comune. E in questo senso io credo che il contesto internazionale, così drammaticamente peggiorato anche negli ultimi tempi, stia mostrando a tutti i paesi europei, Germania, Francia e Italia incluse, che c'è bisogno di un'Unione Europea. È vero però ancora che le risposte, soprattutto sul fronte esterno, rimangono ancora estremamente frammentate e, come dicevi, orientate all'interesse nazionale. Ecco, mi sembra che la sfida importante in questo periodo sia di trovare una coesione interna, quella che, come dicevi, si è espressa nel Next Generation EU, eh, ma debba essere anche cementata da una posizione più collettiva rispetto alle sfide esterne. Cioè, eh, il, il contesto internazionale sta creando anche qui un doppio movimento. Da un lato ha reso consapevoli paesi forti un tempo, come la Germania, che hanno bisogno dell'Unione Europea, che dunque non si possono buttare a mare, i paesi del sud ah, nonostante o proprio perché hanno questi grandi problemi di debito di non completo sviluppo quindi c'è bisogno del sud come mercato come partner per andare insieme nel contesto internazionale però questa eh, consapevolezza va insieme ancora a un divario di interessi la Germania ha un interesse a non rompere i rapporti con la Cina perché rappresenta un enorme mercato per i prodotti tedeschi non ha interesse a litigare troppo con la, con la Russia perché ci sono interessi anche in quel caso nel senso per esempio dell'importazione di gas la Francia ha interessi diversi ecco, quello che eh, manca ancora è il tentativo di passare oltre gli interessi separati, talvolta conflittuali, dei vari paesi per trovare un bene maggiore comune. Ecco, In questo senso eh, non si può pensare che la solidarietà da sola, di, eh, separata dagli interessi, possa prevalere. Bisogna trovare un interesse comune che cementi eh, le varie posizioni. Questo interesse comune potrebbe essere, come ha detto, anche la pandemia, quindi magari dalla pandemia l'Europa potrebbe finalmente abbracciare politiche espansive, in qualche modo eh, vadano a invertire la rotta di quello che è lo sviluppo presente attualmente in Europa, quindi il fattore aggregante potrebbe essere eh, la recessione, derivante dalla pandemia, che poi è una recessione che si, si protrae da lungo termine, dal 2007, da, dalla crisi economica globale, finanziaria globale e anche dal, dal ritorno del, diciamo, del pericolo di un'inflazione a doppia cifra, che galoppa velocemente verso la doppia cifra, che è un pericolo esattamente opposto a quello della deflazione e della stagnazione decennale che abbiamo avuto fino adesso quindi la pandemia potrebbe essere il fattore aggregante per politiche economiche espansive? Sì e no In, nel senso che eh, c'era già stata prima della pandemia una, un processo di revisione delle regole la Commissione Europea aveva intrapreso un, un un processo di ripensamento sul patto di stabilità sul, eh, sulle regole fiscali e inoltre il, il disastro rappresentato dalle politiche di austerità aveva anche sollecitato una revisione su quello che era la politica industriale dell'Unione Europea eh, non è un caso per esempio che si fosse eh, varato il piano Juncker tutti si possono uh, criticare alcuni elementi di questo piano, però ha rappresentato certamente un salto nella interpretazione di quello che era l'intervento uh, dello Stato o l'aiuto nell'economia. Una politica industriale interpretata solo come politica della concorrenza si è passati a ammettere la necessità di un intervento a sostegno dell'economia e dell'industria. Ecco, la pandemia ha prodotto un'accelerazione nella revisione delle regole, per esempio la sospensione del patto di stabilità, l'allentamento della restrizione sugli aiuti di Stato, una ripresa anche della necessità di, di interazione fra politica fiscale e politica monetaria, una ripresa per la transizione verde e digitale, Ecco, tutto questo dà l'idea di un cambiamento nel clima eh, culturale di teoria economica. Rimangono però numerosi nodi da sciogliere, spinosi, come gestire l'enorme debito pubblico che è stato aggravato ulteriormente dalle spese per la pandemia, come eh, affrontare la politica monetaria in un contesto di più elevata inflazione. Ecco, io credo che il ripensamento della, sulla teoria e sulla politica economica dovrà fare i conti con questo contesto che diventa più difficile eh, una volta finita la solidarietà, diciamo così, dell'elemento eh, pandemico. E su questo punto, se interpreto bene alcune posizioni di alcuni economisti e eh, dei paesi cosiddetti frugali, io ho l'impressione che il ripensamento che stiamo vedendo adesso nel dibattito economico vada inserito più nel esempio da libri di testo del caso keynesiano, cioè un momento eccezionale in cui eh, condizioni eh, shock, diciamo così, molto pesanti hanno richiesto il te la temporanea sospensione delle regole del mainstream. Ecco, io temo che finita l'emergenza si ricominci a ripensare in termini delle vecchie regole. Sì, è eh, un approccio appunto temporaneo che potrebbe essere eh, quello attivato dalle istituzioni europee e quindi una, eh, non una politica eh, keynesiana di lungo periodo. Possiamo definirla una politica temporanea che potrebbe quindi alla fine dell'emergenza economica tornare al eh, punto di partenza. Secondo lei il Recovery Fund e in di più il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano è una politica keynesiana oppure no? Cioè assume gli effetti di una vera e propria politica di impostazione keynesiana oppure è una politica che... ha? sembra di quel genere ma poi al suo interno prevede elementi differenti, per esempio pensiamo alle condizionalità che il recovery fund presenta e che attualmente noi non conosciamo, quindi secondo lei il piano nazionale di ripresa e resilienza che l'Italia ha declinato da, dal piano europeo è una politica che può avere effetti positivi eh, oltre il breve periodo e che impostazione economica lei le attribuisce. È interessante questa sua domanda, se il ricovero e fan sia da interpretarsi come politica keynesiana. Va, eh, dobbiamo riflettere su che cosa intendiamo che sia una politica keynesiana. Ora, io credo che uno dei principali eh, limiti per cui le politiche keynesiane sono state anche poi superate dal modello neoliberista sia l'averle interpretate semplicemente come.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 politiche della domanda, di, di pompare la domanda. Io credo che una politica keynesiana eh, sia una politica che guarda sì alla domanda, ma la, la mette in relazione all'esigenza del contesto di un paese, di una struttura produttiva. Quindi politiche keynesiane vanno intese come politiche anche industriali. La domanda deve attivare quei settori produttivi che ci portano a migliorare la uh, sostenibilità economica di un paese. Quindi politiche di domanda e politiche di offerta. E in questo senso il Recovery Fund, il piano nazionale, il PNRR, è importante nella misura in cui non solo fa investimenti in settori eh, che l'Europa ha deciso essere giustamente io credo anche prioritari, ma deve essere inserito in un piano di sviluppo eh, coordinato di lungo periodo del Paese. Noi, Io credo che il principale eh, problema del recovery fund sia nella sua temporaneità e nella idea... cioè la temporaneità non è irrilevante perché ci fa pensare ancora una volta che è una cosa eccezionale quindi non una politica necessaria che va portata avanti nel medio e nel lungo periodo e orientata verso una riconversione del settore industriale di un paese per metterlo in grado di competere efficientemente con gli altri paesi. Questo è il limite, Il pensarlo come misura eccezionale e lo, non averlo collegato con un'analisi Profonda di quelli che sono la struttura produttiva di un paese, i vincoli, le strozzature di questa, di questa uh, capacità produttiva e un'idea di dove vogliamo andare. Cioè, qual è l'idea dell'Italia nel 2030, nel 2050? Quali saranno i, i settori che pensiamo debbano essere i settori trainanti, tenuto conto anche di dove sta andando l'Europa e dove sta andando l'economia mondiale? Ecco, questo eh, scollegamento fra un'idea di lungo periodo e un'idea anche di che cosa sta facendo nel, nello stesso tempo l'Europa è un problema serio, perché rischiamo altrimenti di sprecare questi fondi, che invece possono essere un'occasione eh, spettacolare di riconversione del settore produttivo. Se legato... A una politica industriale intesa in questo senso secondo me ecco in definitiva secondo lei c'è speranza per un futuro più giusto e mi riabbraccio a quello che ha detto anche una domanda recente di che vediamo tutti i giorni secondo lei questo futuro più giusto è messo in pericolo da quello che ha anche detto uno spettro che si aggira per l'europa cioè l'inflazione che torna e che ehm, appunto può essere un limite alla crescita e anche un pericolo per l'uso di, di questo piano nazionale di ripresa e resilienza quindi c'è la possibilità che l'Italia si riprenda e che per i giovani come me che si affacciano al mondo del lavoro al mondo dell'accademia ci sia una, um, una, una prospettiva di restare qui oppure di, di dover uscire tutti dal nostro paese, grazie ah. Concludo con una battuta questa domanda, io non, non lo so, ma guardandosi attorno mi pare che eh, sia dal punto di vista interno sia dal punto di vista internazionale non ci sia molto da stare allegri. Eh, ci sono um, molte sfide, no? l'inflazione è una ma ce ne sono infinite altre, eh, incluso un contesto internazionale che sta cambiando molto, sta riproponendo blocchi eh, che avranno ripercussioni economiche le stanno già avendo, lo, lo vediamo tutti nella bolletta energetica, ma anche nelle, nel, nella contesa fra la superma, per la supremazia mondiale. Ecco, le mie aspettative sono di un mondo che sta diventando e diventa sempre più difficile. L'unica mia uh, frase conclusiva è che posso sperare solo che le nuove generazioni sappiano fare meglio di quello che hanno fatto le la mia generazione grazie. Gra grazie grazie grazie alla professoressa Anna Maria Simonazzi che mh, è stata con noi Ci eh, siamo anche prolungati forse un po' troppo però i temi erano interessanti quindi la ringraziamo davvero per essere stata con noi, vi invitiamo tutti a diffondere questo, questo, questo video, questa video intervista e ehm, vi invitiamo anche a seguire ehm, la nostra associazione, Idee sotto sottosopra e con le attività, le varie attività anche in presenza che a breve eh, cercheremo di riattivare. Grazie a tutti. Grazie a voi e auguri grazie. per il proseguimento delle vostre attività. Arrivederci. Grazie, grazie, arrivederci.